Chiara Ferragni riporta in auge gli anni 90, ecco le scarpe Buffalo. Un po di tempo fa, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi fan una foto che ci ha fatto tornare indietro agli anni 90, ci riferiamo a questo scatto, dove per magia riappaiono le mitiche Buffalo, scarpe con la zeppa altissima. Non sono loro o. No, in realtà si tratta di un nuovo modello di superga, ecco tutti i dettagli. Chiara Ferragni e le Buffalo, ritorno agli anni 90. Che a Chiara Ferragni piacciono davvero tanto gli anni 90 è ormai notizia più che assodata e lo possiamo vedere chiaramente dal suo stile, dal suo beauty look e anche dalla sua linea di capi e accessori privata appena inaugurata, la Chiara Ferragni Collection. Durante la Paris Fashion Week, in aggiunta, la fidanzata di Fedez ha condiviso con i suoi fan una foto davvero ammiccante a uno dei simboli cult degli anni delle speech girls. Di cosa stiamo parlando? Ecco la splendida influencer di Cremona che sfoggia un meraviglioso paio di scarpe da ginnastica con seppa altissima, che tanto ricordano le mitiche Buffalo, compagne di serate e uscite con le amiche che mettevano davvero le ali ai piedi. Con quei 20 o 30 cm in più. Se la memoria non vi inganna, vi ricorderete che i modelli di scarpe con la zeppa non erano soltanto femminili, ma anche maschili, anche se i colori, in realtà, erano più scuri, sui toni del blu e dellazzurro. Dunque, unisex. Le altissime sneakers di Chiara Ferragni. Invece, sono panna e fragola, tacco bianco e corpo total pink, perfettamente adeguate a lei visto che il rosa è il suo colore preferito. Sono tornate le buffalo, quindi? In verità, in questo caso si tratta di una capsule di superga per te blonde salad, disegnata apposta per la Ferragni e per il suo foltissimo seguito. Foltissimo e altissimo. A quanto pare, se tutti adotteranno lo stile anni 90. Le retro vibes sui look di Chiara? Tutti i fan più appassionati se le ricordano senza sforzo, a partire dalla sua collezione di swimsuit, che ricalca la moda vintage rilanciando il costume intero. Ovviamente, non mancano anche i bikini nella sua summer collection, ma c'è anche tantissimo spazio per salopette e jeans a vita alta. Senza dimenticare le felpe con il cappuccio oversize. Infine, per quanto riguarda il beauty look, Chiara Ferragni ama moltissimo il ciuffo alto e i fermacoda pastello, altro marchio di fabbrica degli anni più ruggenti. Chiara Ferragni ama gli anni 90, e Fedezza la segue. È vero che Chiara Ferragni adora riportare in auge gli anni 90, dobbiamo affermare che anche Fedez ne è totalmente conquistato, come si vede pienamente dalla sua collezione per Bershka, in edizione limitata. Cappellini, maglie oversize e gimpanz con decori molto particolari, ispirati ai coloratissimi tatuaggi realizzati sulla sua pelle dal tatuatore argentino El Monga. Per la presentazione di questa capsule, c'è stato un vero e proprio assalto di fan in corso Vittorio Emanuele 22, dove ha sede il negozio principale della nota Maison Locosta a Milano. Il rapper ne è stato davvero orgoglioso e ha documentato tutto con la sua fotocamera, evidentemente emozionato per il tanto affetto corrisposto dai suoi fan.